Andiamo al Mitama Matsuri, non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora Guardate che tori enorme, ma quante sono Stanno ballando tutti, è un po' come la nostra festa campestre ragazzi Oh mio dio, santuario ha il suo wifi, ma che figata ah. Buonasera ragazzi, allora buona notizia, ho fatto ieri il video sulle Big Angels, se non l'avete visto andatevelo a vedere Comunque volevo dirvi che oggi stiamo per andare a una Matsuri, ossia un festival giapponese Andiamo al Mitama Matsuri, non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora Ci sono un botto di lanterne e sarà veramente una figata, quindi restate con me oggi Sta arrivando il treno Oh mio dio c'è un botto di gente ma eh, vabbè è ovviamente è una Matsuri famosa questa sarà bellissimo Wow ecco l'entrata ecco il tori qua siamo vicini al Tokyo Dome c'è giusto un po' di gente ragazzi Uffa vorrei indossare lo yukata anch'io Eccoci al Mitama Matsuri guardate che tori enorme Wow ragazzi è bellissimo ma quante sono? Ragazzi non avete idea Cioè non lo so la sensazione è troppo strana Guardate quanto sono alte Su queste lanterne ci sono scritti i nomi di tutte le persone che hanno o contribuito o fatto delle donazioni a questo santuario Chissà cosa succede laggiù sicuramente l'avete visto negli anime dai praticamente bisogna cercare di prendere i pesci prima che si rompa il pezzo di carta che è un pazzoletto però si rompe subito un po' come la nostra festa campestre ragazzi ma che figata oh ce ne sono ancora anche da questo lato mamma mia Che ridere, beccare amici giapponesi in una mazzurra così è impossibile e ci sono riuscito. Le magie del Giappone. Comunque, ragazzi, il ballo che avete visto si chiama Bon Odori. Se vi potesse interessare, oh mio dio, il santuario ha il suo wifi. Ma che figata! Ok, vabbè, c'è arrivata la birra, eccola qua. Che così ci imbriaghiamo già. Thank you so much. Bye, YouTube. Oh, Tomorokoshi. Che per chi non lo sapesse, sono le pannocchiette. Adesso ci andiamo a mangiare le pannocchiette. 100 yen comunque sta pannocchia Mannaggia! E ci mangiamo anche la Yakisoba! Comunque se riconoscete Questa maglia gliel'ho regalata Che me l'ha data il PR di Jaden Assaggiamo la Yakisoba Assaggiamo la Yakisoba Itadakimasu! Mm, che buona! E guardate che figo Il portafoglio di My Hero Academy Wow! Uffa! Volevamo prenderci Una banana ciocco ma è finito Qua fanno anche l'okonomiyaki, ragazzi E tutta questa fila per prenderci Una Ringo Ame che sarebbe la mela caramellata? Ce l'abbiamo noi in Italia Non lo so, fatemelo sapere Rinuncio alla mia mela caramellata perché ci volevo una vita Vabbè, meno calorie per noi Che faticaccia che è stato Però è stato veramente divertentissimo Se siete in Giappone e venite qua l'estate Dovete assolutamente andare a farvi una mazzuri. Adesso noi andiamo a cena Quindi ci vediamo dopo, ciao ciao Guardate che riprese stabili ragazzi Rai, ti serve un cameraman? Chiamami, chiamami E adesso andiamo a mangiare gli akitori Cosa mangiamo? Eh, io volevo anche l'acqua, quindi è arrivato tante cose da bere. campai campai Mangiamo un po' di cavolo. Mmm, che buono! Tra l'altro questi sono Tabe tabekodai, quindi possiamo mangiarne finché scoppiamo. Mamma mia che bontà e ne mangiamo ancora. Per chiedere ancora si dice Okawari. È arrivato il ramen i giapponesi che fanno questo rumore quando mangiano il ramen. Guardate che cos'è arrivato, il mio risotto, mangiamolo. Riso con il pollo ragazzi, così mangio un po' di proteine. Niente, niente, niente male. Vabbè, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi lascio con una bella canzone a fine video. Grazie sempre di cuore per vedere i miei video e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio da Seba, ciao ciao!